Allora, ci prepariamo per le ultime due settimane di corso, questa settimana e la prossima settimana, saranno settimane complete, quindi ci sono tutte le lezioni e tutti i laboratori previsti, ovviamente eh, dopo questa settimana il resto del tempo sarà dedicato di fatto tutta l'ultima settimana sarà dedicata a fare esercizi in vista dell'esame, quindi svolgiamo esercizi presi tratti da temi di esame precedenti sia in aula sia in laboratorio, no? vi proporremo testi di questo genere così non è una novità, nel senso che praticamente tutti gli esercizi che abbiamo fatto fin dalla prima settimana praticamente sono dello stesso tipo, della stessa tipologia che vi trovate all'esame, la differenza vera, ma in realtà in laboratorio su questo vi abbiamo già fatto lavorare la differenza vera è che all'esame eh, dovete sviluppare le varie parti di uno stesso progetto e quindi oltre al, per dire, fare bene il modello concettuale oppure fare bene il modello di processo, questi due devono essere ben correlati tra di loro, quindi è molto importante lavorare anche sulla coerenza tra questi, però appunto, come dicevo, quest'anno sia portando avanti gli stessi esercizi in aula, gli stessi esercizi in laboratorio, Speriamo un pochino no, di avervi già abituati a ragionare vari, eh, sulle varie rappresentazioni dello stesso processo in modo coerente, no? in modo da mantenere la coerenza. Però appunto l'ultima settimana di fatto è dedicata soprattutto a questo, non tanto al singolo dettaglio del modello di processo, ma a vedere un po' insieme un esercizio due, e quali sono gli aspetti diciamo così, che dovete controllare no? in termini di coerenza. Dopodiché quello che segue, voi sapete bene, sono le prove d'esame che per noi nella sessione prossima sono state fissate al 6 febbraio e al 27 febbraio. Um, ho visto che qualcuno ha già cominciato a iscriversi, va bene. Noi abbiamo delle aule assegnate. Ci sono, eh, ve lo dico solo, non perché non sappiate leggere, ma per eh, metterci d'accordo sull'organizzazione dell'esame. Noi organizzeremo l'esame tenendo conto del numero di persone prenotate su tutti e due i corsi e poi valutiamo quali aule usare tra quelle che ci hanno assegnato in funzione di quante persone sono state assegnate. Quindi io eh, sul mio corso, l'aula 10A e l'aula 7T, Marco Torchiano sul suo corso avrà altre due aule che gli sono state assegnate, ma aspettatevi il giorno prima perché le, le, le scadenze, l'appello è il 6. Le prenotazioni le potete fare fino al 4 quindi, di fatto il 5 febbraio, noi andiamo a vedere, a contare quanti sono iscritti nel, nell'insieme dei due corsi e decidere quante aule e quali aule usare. Okay? Quindi il giorno prima eh, vi manderemo un messaggio. Ovviamente, oltre a pubblicarlo sui siti, il mio e di Marco, eh, eh, con, la, con la suddivisione in aule. Mm? Quindi, se la domanda è, ma in la devo andare tra quelle lì, beh, magari neanche tra quelle lì, magari un'altra ancora, vi diremo il giorno prima a iscrizioni, a iscrizioni chiuse. Ok? Nulla di particolare, ma... il Compito ovviamente è solamente scritto su carta. Anche se in realtà ci siamo esercitati in laboratorio, ma la logistica del fare esami in laboratorio sarebbe troppo complessa con questi numeri, per cui... Siamo costretti a obbligarvi a fare su carta ciò che finora abbiamo fatto a, a calcolatore. Eh, ecco, l'altro dettaglio sul fare su carta rispetto a calcolatore, eh, beh, noi abbiamo lavorato molto nel corso no, sulla realizzazione di diagrammi, no? disegni, tutto sommato relativamente semplici dal punto di vista grafico. No? Quindi, mi raccomando, nella scrittura su carta, di mantenere lo stesso formalismo. Ok, quindi se una cosa sta dentro un rettangolo, non scrivete, non mettetela dentro un cerchio, perché altrimenti cambia significato, mm? eh, ma non perdetevi negli orpelli. No? Io so che l'anno scorso ho dovuto dire a più di una persona, quando facevano i mock-up, e qui disegni la, diciamo così, il frame della figura del browser, che non era necessario mettere la freccia avanti, e indietro, l'icona, la barra degli indirizzi, eccetera, eccetera, così come ti fa eh, Balsamic, perché a caso su carta va bene anche solo un rettangolo che mi faccia capire che quella è la finestra del browser e fammi vedere cosa c'è dentro, quindi non perdete tempo a fare <ride> abbellimenti senza impatto, siamo così, sul contenuto. Ma sulla forma dell'esame le... spenderemo più tempo la settimana prossima, ve lo so già fin d'ora mettervi, mettervi questo warning sulla, sulla disposizione in aula. Ok, cosa facciamo in questi giorni? Beh, oggi è ancora dedicato ai KPI, quindi facciamo un esercizio insieme in aula che sarà, eh, diciamo così, propedeutico a quello che farete in laboratorio nelle ore successive, eh, di applicazione della teoria dei KPI a qualche esempio concreto e ovviamente in aula portiamo avanti il solito esercizio nostro, che è quello del, dei quiz no? con cui abbiamo sempre lavorato, eh, in cui il docente prepara i quiz e lo studente lo risolve eccetera. Di questo abbiamo tutto, no? abbiamo fatto il modello di processo, abbiamo fatto i casi d'uso, abbiamo fatto qualche mock-up e ci manca eh, l'ultimo capitolo che è quello dei KPI. Mm? Um, allora, come possiamo aiutarci? Eh, quale processo possiamo seguire per realizzare questi KPI? Beh, un modo è quello di eh, riassumere KPI che andiamo a identificare in uno schema diciamo standard, o che perlomeno ci permetta di non dimenticare degli aspetti essenziali. Era quello che avevo fatto vedere nell'ultimo 10 nell minuti o 5, quando era 18 dicembre, quindi vale la pena di riprenderlo, eh, un file Excel che troverete linkato nell'esercitazione di oggi di laboratorio, ci sarà il link da cui potete scaricare questo file vuoto, quindi non dovete necessariamente ricostruirvelo, in cui sono state definite delle colonne, adesso questo è un Excel, eh, sono state definite delle colonne che riassumono diciamo così il succo no? le informazioni essenziali che sono necessarie per poter definire compiutamente un KPI, un indicatore di processo compiutamente, cioè senza dimenticare dei pezzi senza lasciarlo ambiguo senza, ehm, senza aver tralasciato ad esempio il, il metodo di calcolo o altro questo allora, nella definizione dei KPI ovviamente facciamo riferimento, fatemi andare a riprendere le slide che abbiamo usato il avanti, due, eccolo qua. di ecco fatto sono due punti che ci guidano nella progettazione di questi KPI questa pagina, questo schema che è generale si può applicare praticamente a qualunque tipo di processo ovviamente in alcuni processi avranno più senso saranno più importanti alcune parti in altri processi saranno più importanti altre parti però ci dà grosso modo la vista d'insieme sull'universo no? dei possibili indicatori che possiamo definire che è un po' stata la guida, no? eh, in base alla quale abbiamo anche ragionato su quali potessero essere i vari KPI, e su cui praticamente le, le 40 slide successive vanno a sviluppare dettagli. Questo, no? come quadro generale, che tipo di KPI possiamo definire. E l'altro, se vogliamo, schema che ci può servire è questo, cioè quali sono i passi logici per la definizione dei KPI stessi. E come vedete il primo punto, è uno schema logico questo essenzialmente, ragionare in quest'ordine, il primo punto è partire dai processi. KPI, sembra ovvio, sembra banale quasi dirlo, sono indicatori di processo, quindi sono relativi a un ben preciso, al funzionamento di un ben preciso processo. Quindi nel nostro caso dei quiz avevamo essenzialmente due processi, cioè quello del docente e quello dello studente. I KPI per l'uno e i KPI per l'altro saranno completamente diversi e vanno ragionati in modo diverso. Okay. Dopodiché, per ciascun processo, definisco quali sono gli indicatori, prima a parole, decido quali sono gli indicatori che mi interessano, quali sono le cose che voglio osservare meglio, e dopo decido come calcolarli. Come calcolarli? Ha una componente di calcolo e una componente, quindi quali valori, come li aggrego, come li confronto, È una componente di raccolta dati. Ok, va bene, ho la, ho la formuletta, ma i numeri da mettere dentro quella formuletta, chi me li dà? Quindi il passo 3 è di fatto riassunto, facilitato da questa tabella. Quindi dal punto di vista pratico sono i primi tre passi, quelli su cui ci concentriamo, che ci portano a costruire questa tabella. Allora, Proviamo a pensare dal punto di vista, no, i due processi, dicevamo, del nostro sistema informativo per la gestione dei quiz, sono quello del docente e quello dello studente, anche se questo activity diagram in realtà sono mescolati, ma sono due punti di vista diversi. Partiamo magari da quello del docente e chiediamoci, per il processo o i processi, dipende da come abbiamo fatto i diagrammi di attività, per il processo o i processi che coinvolgono il docente. Può essere il processo se abbiamo fatto un diagramma di attività solo, oppure due processi che potrebbero essere quello di preparazione del compito e quello di valutazione del compito. Per questo o questi processi, a seconda di come l'abbiamo fatto, in questo diagramma è uno solo, quindi parlo a singolare. Quali sono gli indicatori più importanti che mi dicono qual è il buon esito dello svolgimento di questo processo? Ehm, nei compiti d'esame avete domande diverse che possono comparire nei vari appelli. Ma di sicuro la domanda sui KPI deve esserci o può esserci solamente quando c'è una domanda sul modello di processo, perché vi siete voi progettati i processi e decidete voi quali sono gli indicatori da misurare su quei processi, non può essere fatto in astratto, può essere fatto relativamente a quel processo dal punto di vista di qualche cioè stakeholder interessato Ricordiamoci che i KPI fanno parte dei sistemi operativi gestionali, di management. Quindi chi è interessato a vedere quei numeri sono gli stakeholder che in qualche modo devono monitorare l'andamento dei processi stessi. Quindi è, sempre, è ancora più difficile questo se vogliamo ehm, dire dare una risposta, una soluzione a questo tipo di esercizio. Sia perché c'è la variabilità, ovviamente, che ciascuno ci mette nel, nel fare le scelte, sia perché quali scelte abbiano senso o meno dipendono dai processi che avete disegnato nel precedente, non nel punto precedente. Quindi adesso qua lo sviluppiamo, seguendo quello che ho fatto io, però vale il doppio, il solito ragionamento, attenzione che quello che fate voi magari è ugualmente giusto, ma semplicemente siete partiti da un punto di vista diverso. Allora, il docente. Il docente che cosa fa qua? Prepara le domande, e sviluppa i compiti. E poi li va in una prima fase, dopodiché valuta i voti correggendo o definendo i coefficienti, detto in poche parole. Allora, tornando al nostro schema iniziale, di cui ovviamente non mi sono messo in memoria la pagina in cui si trovava, quindi devo ricercare. Eccolo qua. Dal punto di vista del docente, quali sono gli indicatori che possiamo definire? Adesso cerchiamo in questo esercizio di andare un po' a tappeto, di ragionare su tutti. Poi all'esame, per ragioni di tempo, vi chiederemo di proporci tre indicatori, i più significativi dal vostro punto di vista, secondo voi. Allora... Per il processo che coinvolge il docente, quali sono gli indicatori generali? Gli indicatori generali di per sé tendono a essere indicatori che non sono necessariamente buoni o cattivi, non è che sono valori che tendo a massimizzare o tendo a minimizzare, perché di solito sono valori che sono determinati dal contesto. Il volume di input, quanti sono gli appelli che devo gestire, non lo decido io. Non è una variabile che posso aumentare o diminuire in funzione del processo. Gli appelli sono 4 all'anno, quelli devono essere, né più né meno. Quindi, però è un indicatore di contesto, definito dal contesto in cui il processo deve lavorare. In un'altra università in cui gli appelli siano di più o di meno, avrà un valore diverso. Ma comunque, né il docente, l'attore, né il processo, cioè lo svolgimento dell'attività può cambiare questo numero. Oppure, se come volume di input intendiamo. <coughs> chiedo scusa, oggi sarà così. Eh, intendiamo il numero di esami svolti, il numero di studenti che si sono iscritti. Questo vale più per la fase di valutazione che non per la fase di preparazione delle domande, perché io quando preparo le domande che ci siano tre studenti e ci insegnano 300 non cambia nulla. Anche quello è un valore che non è determinato dal processo, o determinabile dal processo. Quindi in questo caso quello che possiamo definire come KPI generali, partiamo dai volumi di ingresso e di uscita, sono il numero di che cosa? Di appelli e di studenti, sono le due quantità che vengono gestite, se vogliamo, se abbiamo interesse anche il numero di domande, però attenzione, applichiamo sempre un po' di giudizio in queste scelte perché altrimenti andremo a definire anche il numero di studenti che si sono tagliati i capelli la settimana scorsa oppure altre cose, KPI sono process indicators, sì, ma sono key process indicators? la K davanti, non, abbiamo, non ne abbiamo ancora dato troppa attenzione, ma sono gli indicatori chiave, quelli più importanti, non andiamo a misurare tutto perché ci piace misurare tutto, perché siamo dei fanatici, misuriamo le cose che riteniamo siano importanti, chiave, dei fattori chiave per valutare l'andamento del processo. Quindi, ad esempio, il numero di domande svolte potrebbe essere un indicatore meno importante, come, come indicatore generale. Le risorse umane, risorse materiali, risorse di magazzino e altri tipi di risorse, di fatto in questo processo non ne abbiamo. O meglio, poi abbiamo proprio solo le risorse umane che è il tempo del docente e il tempo degli studenti nello svolgere eh, l'esame, in realtà stiamo parlando del processo docente, quindi il tempo degli studenti non lo vediamo adesso, lo vediamo dopo. E quindi, dati questi indicatori generali, che possiamo cominciare a, a indicare qui, il nome e simbolo è, il, allora, il primo indicatore abbiamo detto che è il numero di appelli, No? che è di tipo generale. Poi decidiamo come calcolarlo, <coughs> ma prima di vedere la formula io mi chiedo chi me lo dà questo valore, da dove prendo i dati per calcolarlo, Il processo che ho disegnato finora mi permette di avere questo indicatore o devo prevedere una raccolta di dati aggiuntiva esterna, parallela o complicare il processo per poter raccogliere quell'informazione? Beh, Nel mio caso per questo indicatore è facile perché io ho un'attività ben precisa in cui il docente definisce la data di un compito. A me basta contare quante volte il docente apre, definisce una nuova data di un compito. Pubblica l'appello. A questo punto, una volta che la data del compito è definita, il compito si farà in quella data. Perché uno potrebbe pensare di andare a intercettare questo momento in cui ho pubblicato l'appello oppure andare a intercettare il momento in cui il compito avviene. Quando il token passa di lì incremento un contatore. In questo processo non ci sono scappatoie. Una volta che la data è pubblicata poi l'esame si deve fare. In altri casi uno potrebbe dire, ma magari pubblichiamo delle date, poi magari solo alcuni esami vengono fatti, altri vengono annullati, e allora avrebbe, sarebbe diverso andare a calcolare il numero di appelli pubblicati rispetto al numero di appelli effettuati. In questo caso no, cioè il processo non prevede che un appello una volta pubblicato possa essere cancellato o modificato. Si svolge comunque anche con zero studenti presenti, questo abbiamo deciso. Forse non ce ne rendevamo conto quando abbiamo disegnato questo, ma questa è una conseguenza. Quindi la fonte è il processo. Anzi, in particolare l'Activity, che si chiama, definisce la data di un compito. A abbrevia un pochino. Eh. Da lì, è lì il punto in cui posso andare a misurare questi dati. Allora, il metodo di calcolo è, lo descrivo a parole e poi lo descrivo in formule, il metodo sarà il numero di appelli che vengono pubblicati. Questo è facile, perché siamo nel caso generale, quindi il calcolo è la somma degli appelli pubblicati E qui attenzione sempre, quando aggreghiamo un valore dobbiamo sempre specificare quali sono i criteri o il dominio di aggregazione. E i domini di aggregazione sono quello, che vogliamo, spaziale e quello temporale. gli appelli pubblicati dal punto di vista spaziale da, da quali docenti? Uno solo o tutti? E il dominio temporale è tutti gli appelli pubblicati da quando il sistema è stato installato? Nell'ultimo anno? Nell'ultimo mese? Perché io ho delle misure che prendo man mano che i token viaggiano. Però I token sono relativi a utenti diversi e quindi mi devo chiedere a quale gruppo di utenti vado ad osservare il token, o a contarlo in questo caso. E poi per quanto tempo, qual è l'intervallo di osservazione. A me serve un indicatore, un numero. Quindi in questo caso ha senso contare il numero di appelli pubblicati per tutti i docenti che usano il sistema ovviamente e osservarli nell'arco di tempo di un anno accademico quindi la somma più che somma, scusate, forse è meglio scrivere conteggio perché non abbiamo dei valori da sommare conta gli appelli pubblicati da tutti i docenti nell'ultimo anno accademico Completo. Io ho messo completo per dire adesso che siamo a gennaio. Non vado a prendere da gennaio 2014, gennaio 2015, prendendo un pezzo del secondo semestre dell'anno scorso e un pezzo del primo semestre di quest'anno. Questo indicatore lo calcolerò a fine settembre, quando finisce un anno accademico e inizia quello successivo. Questo è un numero che cambia una volta all'anno, il primo ottobre diciamo così, o giù di lì, quando finiscono le sessioni d'esame e prima che inizino le, sessioni, le, le lezioni, le lezioni dei nuovi corsi. E quindi per vedere se questo indicatore... Migliora, peggiora, devo aspettare un anno. Che per questi fenomeni, che hanno appunto la periodicità annuale, ha senso. Non avrebbe senso dire nell'ultimo mese, perché poi magari c'è quello lì che si preoccupa perché dice: Ma caspita, in questo mese ci sono stati zero appelli, c'è cioè qualcosa che non funziona, poi va a vedere ad agosto perché non erano previsti appelli o gennaio, ci sono le azioni, non ci sono ancora gli appelli. Quindi l'intervallo di tempo in cui osserviamo una quantità dipende ovviamente dal, dalla natura del processo. Se è un processo produttivo in cui devo sfornare tot viti al giorno, allora ha senso andare a vedere nel giorno. Poi magari fare la media settimanale, mensile, eccetera, ma il dato lo prendo sul giorno. In questo caso l'intervallo diciamo, di tempo di osservazione ha, se ha più senso che sia l'anno una cosa di cui ce ne sono 4 all'anno quando diciamo interpretazione la colonna di interpretazione ci chiede ehm, una volta che ho il numero come lo leggo? cioè se è maggiore di 8 devo preoccuparmi se è minore di 21 devo far festa? più grande è, meglio è, più piccolo è, meglio è, più vicino a 1 è, meglio è, la chiave di lettura del numero. Beh, in questo caso, chiaramente per indicatori di tipo generale, ha poco senso chiedere che siano, voglio che siano più grandi o voglio che siano più piccoli, perché non dipende da me. Eh? Quindi, in questo caso, eh, è una costante che in realtà dipende, da cosa dipende? Se avessimo questo sistema al Politecnico, quanto vale questa costante? Nell'ultimo anno accademico concluso, quindi 2013-2014, vale 4 questo indicatore? supponendo ovviamente che un sistema di questo genere fosse stato messo in campo e utilizzato. Non vale, varrebbe 4 se solo un docente avesse utilizzato il sistema. Se due docenti, due, due docenti hanno utilizzato il sistema per l'anno accademico scorso, dovrebbe valere 8, no? e così via. E più che docenti dovrebbe parlare di corsi. Numero di corsi, che dipende dal numero di corsi che utilizzano questo sistema. Ups. Il sistema. Ecco, mi ero perso due colonne, scusate. Le riprendo dopo. Scala e unità sono le cose più semplici. La scala sono la scala di misura, ricordate le cinque scale che avevamo definito? Nominale, ordinale, scala dei rapporti, scala intervallo, grazie, scala assoluta. In questo caso è un conteggio, quindi siamo sulla scala assoluta. L'unità di misura è un numero. Quindi è un numero, non ha unità di misura. Avevo, come, come dicevo, mi sono mangiato le due colonne a sinistra, per cui infatti non mi ritrovavo. Quello che avevo cercato di fare entrare in questa colonna in realtà ha spazio per entrare nelle due colonne precedenti generale lo, lo posso scrivere qua e descrizione appelli lo posso scrivere qua qui posso dare un simbolo, un nome, una sigla all'indicatore quindi potrebbe essere n app. perché poi mi può far comodo nelle formule successive riusare questi simboli queste variabili E questo ragionamento molto simile lo, va, lo posso fare per tutti gli indicatori di tipo generale, di input o di output. Qui in generale possiamo specificare ancora meglio, generale di input. Cioè la categoria mi dice dove mi vado a collocare su questa mappa, quale di queste voci vado a prendere. Vabbè, quindi lo posso fare anche per gli altri, che potrebbero essere, che ne so, il, vabbè, per il numero di input e di output sono gli stessi, ehm, il numero di studenti ce l'avremo ma sullo studente, quindi non lo vediamo qua. Un indicatore di output visto dal docente potrebbe essere ad esempio il numero di voti assegnati. Numero totale di voti oh, perché, che ha a che vedere con la parte finale del processo di valutazione, cioè quanti studenti poi hanno consegnato il compito. Ma eh, tralasciamo, saltiamo questa parte di indicatori generali perché appunto sono tutti dello stesso tipo, andiamo su quelli un pochino più interessanti perché sono composti, no? per ragione di tempo andiamo a scegliere. Allora, efficienza, qualità e servizio. Efficienza, posso definire, è eh, una domanda che mi devo fare perché non sempre ha senso definire un indicatore su un determinato processo, posso definire degli indicatori di efficienza, ad esempio un costo unitario? Cos'è il costo unitario? Il costo unitario è un indicatore che mi dice il numero di risorse impiegate di vario tipo, ore uomo, euro, materiale, eccetera, rispetto all'output, ai volumi di output. A me l'unico costo che viene in mente è il costo delle risorse umane, cioè il tempo che ci mette il docente per preparare il compito. Allora, in quel caso però preferisco usare, visto che si parla del costo delle risorse umane, conviene più comodo esprimerlo in termini di produttività, che poi è l'inverso che è il numero di esami fatti rispetto all'unità di lavoro, rispetto al costo. Costo e produttività sono... costo unitario e produttività sono l'inverso l'uno dell'altro. Sono una questione di, di quale è più conveniente o più facile da leggere nei due casi. L'utilizzo delle risorse, se come risorse abbiamo parlato di risorse umane, sì, lo potrei anche misurare, ma non mi interessa, perché sarà presumibilmente talmente piccolo. Cioè, qual è la percentuale del tempo che durante l'anno il generico docente impiega a preparare le domande per il quiz? Beh, spero che sia bassa, perché se si mette il 20% del tempo della sua vita a preparare domande, c'è qualcosa che non funziona. Quindi non è un indicatore che mi interessa più di tanto. Ok? allora mi può interessare invece un indicatore di costo o di produttività diciamo di costo se vogliamo cioè il tempo che ciascun docente spende che un docente, non ciascun docente, spende per preparare un'unità di cosa? di esame quindi la descrizione, possiamo partire da qui, è il, numero, eh, il tempo speso da un docente per preparare un appello. <coughs> Quindi questo è un indicatore, come dicevamo, di efficienza, costo costo unitario, dove il costo è relativo alla risorsa tempo, risorsa umana, docente. Allora qui andiamo in fondo, come lo misuro questo tempo? vado a vedere il processo perché se no è inutile che definisca questo indicatore se non lo so misurare e potrei prendere la somma dei tempi che il docente spende nella, in questa attività qui questa attività corrisponderà a una serie di casi d'uso che abbiamo anche in parte visto corrisponderà a una serie di videate e nella mia applicazione dovrò mettere dei timer che vanno a contare quanto tempo il docente ha speso lì dentro se questi timer non ci sono io quel dato me lo invento quindi può essere l'applicazione che va a misurare il tempo per cui il docente è stato in quell'attività poi vogliamo contare anche il tempo necessario a inserire l'elenco di studenti? sì, no decidiamolo, va bene però se si tratta magari di caricare solamente un file che ho scaricato dall'altra parte così come inserimento della data di un compito sì, voglievo, a rigore fa parte anche di quel processo però cosa ci metto? 20 secondi a scrivere una data e fare conferma? quindi il grosso è qua P posso scegliere eh? Prendo tutte e due, prendo solo questo. <coughs> questo è un, è un metodo, vado a strumentare il processo, cioè inserire nel processo degli strumenti, dei punti di misura. Prima abbiamo detto il conteggio, quante volte viene fatta questa attività. Qua invece è già una misura, non è solamente un conteggio, è il tempo che intercorre tra l'ingresso e l'uscita da questa attività. È un modo, strumento il sistema in modo da estrarre automaticamente queste misure. È affidabile questa misura? È robusta? La robustezza sarebbe il punto 4 della nostra checklist. Non ci siamo ancora arrivati, ma conviene già su questo punto chiedercelo. No. Nel senso che questa misura sarà sicuramente errata per eccesso. Beh, sicuramente no me lo rimangio, tendenzialmente errata per eccesso, perché per eccesso? Perché se io ho tenuto aperte quelle pagine web per dieci minuti, non è detto che in dieci minuti mi sia concentrato esclusivamente su quel lavoro, magari è arrivata una telefonata, magari sono andato a prendermi un caffè, Quindi io misuro l'ingresso e l'uscita di un processo, ma non sono sicuro che la risorsa sia dedicata al 100% a quel processo durante quel lasso di tempo. Eh, non si può, punto. Il tipo di misura che prendo da quando ti apro quella pagina con le mie domande a quando tu dici fine e hai finito quel lavoro, eh, mi misura quello che ho detto. Il tempo che passa tra una pagina web e un'altra pagina web, non mi misura che cosa pensavo o faceva la persona in quel lasso di tempo. Potrei andare a raffinarlo, del tipo che se lui non ha fatto nessun click per tre minuti, magari quei tre minuti lì li dimentico, ma invece magari stava pensando, stava facendo i calcoli a mano per preparare la domanda, come faccio a saperlo? Mi viene in mente un aneddoto: ultimamente stanno erogando molti corsi per personale interno in modalità di learning, no? ci sono dei, dei filmati, delle slide che vengono pr preparate e poi il personale è tenuto a vederli. Gli ultimi sull'anticorruzione, sono obblighi di legge. E che, si, è che è necessario dimostrare che tutto il personale è stato formato, e per cui chi, chi ha inteso letteralmente questo requisito ha detto: Ma come faccio io? a essere sicuro che una volta che la persona ha fatto partire il filmato lo stia effettivamente ascoltando e non vada a far altro allora si sono inventate le cose più assurde tipo ogni, ogni tanto si ferma e tu devi schiacciare un bottone per dimostrare che sei ancora lì o cose di questo genere no? eh, eh, però eh, attenzione sempre a, non, a non sost... cioè a avere la il senso della misura no, in questi, questi sistemi di misura, sapere cosa sto effettivamente misurando e essere cosciente degli errori in cui puoi incorrere. Eh, esistono modi alternativi di fare questa cosa? Di avere questo dato? Ma sì! Potrei mettere un uccellino sulle spalle del docente mentre realizza il compito e questo cellino alla fine mi dice quanto tempo ci ha messo magari non lo faccio sistematicamente per tutti i docenti, per tutti i compiti lo posso fare a campione e questo cellino può essere effettivamente un osservatore esterno che va lì, si siede, cronometra e comunque il fatto di essere osservato in qualche modo garantisce di più che il docente in quel periodo faccia quel lavoro lì e non divaghi troppo, e quindi mi dà una misura di qual è l'impegno effettivo. Oppure questo cellina potrebbe essere l'autodichiarazione del docente, che alla fine dice, ok, quanto ci hai messo, quanto ci metti in media a preparare un compito? Lui per sentirsi importante dirà sicuramente 18 ore. Quindi ci sono dei metodi anche fuori dal sistema, per raccogliere questi dati, non necessariamente dentro il sistema, dentro il processo. Ogni metodo di misura può essere, non dico fuorviato, ingannato, perché a volte non si fa in cattiva fede, ma ha degli errori. Prima dicevo sicuramente, il eh, metodo legato interno al processo legato alla misurazione dei tempi, dicevo, era sicuramente... Eh, errato per accesso in realtà, perché pensavo al fatto che la persona a metà potrebbe distrarsi e fare altre cose in realtà c'è anche l'altro caso quello che, in cui il docente magari se lo prepara con calma a casa su carta qui ci spende molto tempo fuori dal processo poi arriva lì e solamente più di copiare domande quindi fa molto più in fretta su carta o su word per dire poi fa solo più copia e incolla in fretta rapidamente quindi è una misura possiamo scegliere come prenderla in qualunque modo scegliamo di prenderla, siamo coscienti che ci sono dei, degli errori di misura. In questo caso, diciamo, il modo più preferibile ovviamente è di lavorare all'interno del processo, perché a questo punto è il sistema che da solo prende la misura, e senza... è una misura più capillare <coughs> e non ha costi aggiuntivi. Perché comunque anche andare a chiedere ai docenti quanto tempo ci hai messo, oppure mettere un osservatore a campione, costa. Costa in termini organizzativi, oltre che di tempo necessario per raccogliere i dati ed elaborarli. Quindi il fonte potrebbe essere misurazione del tempo speso nell'attività che si chiama docente prepara domande e risposte. Quindi sempre all'interno del processo, scriviamolo. Allora a questo punto, avendo deciso come misuriamo e che cosa vogliamo ottenere, definiamo i dettagli. No. Possiamo chiamarlo t domande, per esempio, questo indicatore, tempo speso da un docente per fare un appello. Quindi il metodo, abbiamo detto, è valutazione dell'intervallo di tempo in cui il docente è nella funzionalità di Editing, domande e risposte. Il docente. Però il docente prepara tanti appelli e poi ci sono tanti docenti. Quello che sto cercando di fare ovviamente non è la misura di quanto quel docente ci ha messo nel preparare quell'appello. Quello è un punto di misura. L'indicatore deve darmi una visione riassuntiva di quanto vale, fatemi dire, in media, questo valore. Quindi come posso calcolarlo? Beh, Potrei calcolare appunto, il valore medio, indicativo, prendendo la somma totale di tutti i tempi spesi a fare quell'attività da parte di tutti i docenti in tutti gli appelli, nell'ultimo anno accademico completato, diviso il numero di appelli. Quindi se complessivamente quella funzionalità lì è stata attiva per 126 ore, ma ci sono stati 200 appelli vorrà dire che sarà 0, qualcosa ore spese in media per docente per appello. E quello è il costo unitario, il tempo speso unitariamente. Quindi il costo unitario ha sempre al denominatore un volume. Quindi è la somma del tempo di permanenza nell'attività, per tutti, la somma va fatta per tutti i docenti, per tutti gli appelli, nell'ultimo anno accademico completo. Quindi definisco una somma, definisco un conteggio, qualunque operatore aggregato devo sempre decidere, no? Ricordiamoci, lo spazio e il tempo. Su quale bar insieme di dati sommo e per quale intervallo di tempo lo osservo. <coughs> Altrimenti è una somma che non è definita. Diviso n app. Quindi per avere questo indicatore non mi serve che il sistema informativo mi tenga traccia di tu quanto ci hai messo, tu quanto ci hai messo, l'altro docente quanto ci hai messo, eccetera, eccetera, dividendo appello per appello docente per docente. Mi basta un numero unico a fine anno da dividere per il numero totale di appelli. Quindi è anche più facile per il sistema informativo. E poi il docente che si fa aiutare dall'amico va bene lo stesso, perché tanto a me interessa l'efficienza complessiva. Non la differenza tra docente e docente. L'interpretazione, allora questo è il numero come deve essere? Beh, più è basso, meglio è. È un costo unitario, naturalmente, i costi li vogliamo bassi, eh? quindi il più basso possibile. E dal punto di vista della misura, che cos'è questo numero? <coughs> è una somma di intervalli di tempo, quindi è una quantità di tipo ratio, tipo rapporto. Cosa distingueva l'intervallo dal rapporto? Se lo ricordate, è avere uno zero significativo, soprattutto. Ha un significato particolare dire che la somma dei tempi è zero? Sì. Non è uno zero attribuito a caso o in modo convenzionale. Lo zero ha un significato. Quindi siamo in una scala di tipo rapporti. Non è una scala assoluta perché non sto contando degli oggetti o delle entità. Sto misurando un tempo lo posso fare in minuti, secondi. Quindi il valore numerico non è assolutamente determinato ma è dipendente dall'unità di misura che possiamo indicare magari in minuti. Secondi mi sembra una pignoleria eccessiva, le ore forse è una granularità un po' troppo grezza. Quindi quello mi dà un valore in minuti che dal punto di vista delle pre prestazioni del processo deve essere il più basso possibile. <coughs> Quindi so dove andare a prendere i dati, una volta che ho quei dati so come aggregarli, quindi metto dei timer dentro quel processo, li sommo in quel modo e una volta alla fine dell'anno, dopo che li ho sommati tutti, faccio quella divisione e mi dà l'indicatore. Quest'anno i miei docenti sono stati più efficienti o meno dell'anno scorso nel preparare i propri compiti. Hanno impiegato più o meno tempo. Al netto ovviamente dell'errore di misura, sappiamo che c'è quello che si è distratto sappiamo che quello invece ha fatto del lavoro offline e non lo andiamo a misurare in questo caso questo è un esempio di un indicatore appunto di efficienza poi man mano che scendiamo proviamo appunto a campionare un po' i vari tipi di indicatori, eh, le cose diventano un po' più arbitrarie, si apre un pochino di più la cosa. Qualità. Allora, conformità, affidabilità e soddisfazione del cliente. <ride> Qui stiamo pensando al processo nel quale il docente prepara e corregge i compiti. La conformità è il rispetto di determinati criteri nell'output prodotto. No, gli ordini perfetti, il numero di output che sono stati prodotti perfettamente. L'output è l'esame erogato. Ha senso qua parlare di conformità? Quando è che un appello potrebbe essere non conforme? Esiste questa nozione? Diciamo così, con molta elasticità potrei pensare il numero di appelli che vengono effettivamente svolti, che per cui per qualche disguido non, vengono, non sono previsti dal processo, però può sempre capitare che alla data dell'appello, io ho pubblicato l'esame, poi mi dimentico di preparare la domanda, alla data dell'appello arrivano gli studenti, aprono il sito e non ci sono domande. Quello è chiaramente un esame non conforme. Non soddisfa dei criteri di conformità. <ride> Quindi noi potremmo definire che un appello è conforme, cioè il è conforme, se contiene le domande, che devono, domande. Tutte le informazioni necessarie, le domande, le risposte, i pesi, eccetera. Ci si, ci si aspetta, ovviamente, che la percentuale di conformità sia del 100%. Per questo processo. Cioè, deve essere successo qualcosa di grave, proprio, per arrivare all'esame e non trovi le domande. Spero non vi sia mai successo. Di non trovare domande, non trovare il professore, non trovare... Però è un indicatore che possiamo... Misurare. Quante volte è successo? In realtà avremmo bisogno di definire meglio la conformità. Un compito con una domanda sola è conforme? Un compito con 600 domande è conforme? So che qualche collega magari potrebbe anche farlo. Ha senso definire un range di conformità dei compiti per cui se decidiamo che i compiti gestiti da questo sistema devono avere, non so, tra 8 e 20 domande? <coughs> Definirlo a priori? Oppure è il docente? che dice, no, guarda, questa materia qui è di un certo tipo, per cui una domanda sola è di quella che ti spaccano, ci metti due ore a fare i conti, e quindi mi basta una domanda. Poi magari gli studenti si arrabbiano perché prendono o 0 o 30, avendo una domanda sola e la risposta chiusa. Quindi o becchi quella giusta, oppure sei bocciato. Ma quello è un altro discorso, non c'entra con il nostro processo di valutazione. Quindi, in qualche modo, per poter definire un indicatore di conformità, Dobbiamo chiederci chi definisce le regole di conformità. È il singolo docente che per il suo esame dice va bene così, a me basta una domanda, o ne bastano due, allora poi il sistema può controllare che effettivamente ci sia almeno una domanda o ci sia esattamente una domanda. Oppure è qualcuno al di sopra, che ne so, il senato accademico, che decide che in tutti gli esami, così come la durata dell'esame. È un parametro che viene imposto, nel senso che il fatto che gli esami durino praticamente tutti due ore, salvo rare eccezioni, non è perché tutti ci siamo svegliati al mattino e abbiamo detto che bello due ore è la durata perfetta, è quello che ci viene assegnato per svolgere gli esami. Uno slot di due ore e mezza in cui, tenendo conto dell'entrata e dell'uscita delle persone, hai due ore di tempo per svolgere l'esame, o meno. Se uno vuole fare l'esame di sei ore, gli dico no, caro o convinci gli studenti ad andare a farlo in cortile, ma io le aule non te le do e quindi quell'esame non lo fai. Quindi in questo caso sono criteri di conformità sulla durata che sono stati imposti dall'alto, non necessariamente decisi dal docente. Quindi questo è un aspetto che non avevamo considerato ancora. noi possiamo definirlo dicendo un aspetto di qualità conformità potrebbe essere il numero di appelli contenenti il numero adeguato di domande adeguato conforme secondo quello è stato definito al momento col processo che abbiamo con i casi d'uso che abbiamo col modello concettuale che abbiamo non possiamo fare altro che pensare che questo criterio di conformità di adeguatezza sul numero di domande sia fisso imposto dall'alto, uguale per tutti se volessimo pensare che invece questo numero viene definito dal docente materia per materia, eh, dovremo andare a mettere le mani su molte cose. A partire dal diagramma delle classi in cui quando definisco un nuovo compito devo dire di che materia è, di questa materia sarà specificato il numero minimo e il numero massimo di domande. E poi ci saranno ovviamente dei processi in cui definisco le nuove materie dei casi d'uso in cui posso impostare questi numeri, cancellarli, modificarli, eccetera, eccetera. Non è impossibile. Però quello che dobbiamo cercare di fare noi è, come sempre, una soluzione coerente. Quindi evitare di definire un KPI, un indicatore, che sarebbe perfettamente misurabile su un modello concettuale o su un modello di processo, che però è diverso da quello che ho fatto. Allora in questo caso mi accontento, vabbè, quello è il processo, quello è il modello concettuale, non li tocco più, mi accontento di avere questi criteri definiti, una volta per tutte. Quindi il metodo qual è di calcolo di questo? Vado a vedere... Abbiamo detto quando è che scopro che un compito non è conforme? Nel giorno dell'esame. Quando si apre l'esame, perché fino alla notte prima il docente può ancora aggiungere domande, e modificarle, ma nel momento in cui si apre l'esame devono esserci le domande. Quindi il metodo di calcolo è all'apertura, al, al giorno di apertura dell'appello. Verificare che il numero di domande presenti sia compreso nel range predefinito da qualcun altro al di fuori del mio processo. Questo è il criterio a parole in cui lo vado a misurare. E questa informazione dove ce l'ho? Dov'è che ho questa informazione? Ebbene, eh nella combinazione tra processo e modello concettuale. Perché il processo mi dice quando misurarlo, è il giorno dell'appello, e il modello concettuale mi dice quante domande ci sono. Interrogo il database e mi dice quante domande ci sono. Quindi la fonte è il processo, che mi dice quando, più il modello concettuale, le classi, che mi dicono quante domande. Lo posso avere considerato? Sì. Il processo sa quando è che l'appello si apre, e in quell'istante può andare a interrogare il modello concettuale dicendo per questo appello qua che si sta aprendo adesso, questo token qui, quante sono le domande? Vado a contare questa relazione qua di cui è composto il compito, quindi la cardinalità della relazione è composto da compito verso domande. Non mi interessa tanto quante domande ha, ma il fatto che questo numero di domande sia compreso in un certo intervallo che qualcuno ha fissato. Quindi come lo calcolo? Beh, il calcolo di base che dovrò fare è prendere il conteggio di quanti appelli hanno il numero di domande per l'istante in cui viene calcolato, compreso tra il minimo e il massimo. Quindi il conto degli appelli per cui le Usiamo i nomi, il compito sia composto da un certo numero di domande, il compito è composto da un numero di domande maggiore o uguale al minimo, a un certo minimo e minore o uguale a un certo massimo. nell'ultimo anno accademico completo, completo, e questo conteggio lo rapporto sempre al numero di appelli. <coughs> Quindi prendo un appello, nel momento in cui scade, cioè nel momento in cui si apre la possibilità di fare il compito, faccio quel conto. È composto dal numero di domande maggiore del minimo o minore del massimo? Sì, no. Se sì, lo conto, se no, non lo conto. Quindi se sì, aggiungo uno, se no, non aggiungo niente. Alla fine dell'anno, se tutti gli appelli erano conformi, il numeratore di quella frazione, cioè il conteggio di tutti gli appelli, è uguale al numero di appelli totali, quindi la frazione fa 1. Se invece c'è stato, ci sono stati alcuni appelli, anche solo uno, in cui il numero di domande alla fine, al momento dell'erogazione del compito, non era corretto, non era nel range corretto, allora non ho contato alcuno di questi, questa frazione sarà minore di 1. Quindi è un numero sempre compreso tra 0 e 1, possibilmente vicino a 1. L'interpretazione è deve essere 1 deve valere 1, 1.0. Uno Se non è 1.0, va male. Allora, non non è il tipo di indicatore in cui dico beh quest'anno ho 0,8 ma l'anno scorso era 0,7 e sto migliorando se ho anche 0,995 mi chiedo ma chi è stato e lo vado a pescare E qui deve essere 1 che scala ha questo? allora il valore misurato che cos'è? anche qua è un valore di tipo rapporto è un numero che ha senso confrontare con uno zero, anzi lo zero ha un significato ben preciso, cioè disastro totale, è un numero reale, quindi non siamo sicuramente nelle scale numerate, cioè quella ordinale o nominale, quindi siamo nella scala ratio, sì, se non avessimo diviso saremmo anche nella scala assoluta, però visto che abbiamo diviso, volevamo un indicatore, che di fatto è un indicatore percentuale, un rapporto. Poi chiamatelo 1, chiamatelo 100%, è la stessa cosa, no? È un numero assoluto, ma che, era, che indica un rapporto tra 0 e 1, una frazione. Hm? Ecco, se decidessimo degli altri indicatori, ad esempio di affidabilità, sarebbero molto simili. Mi chiedo, l'affidabilità la, la, la rispetto alla conformità, se vogliamo un gradino più complesso, la conformità mi dice, è come deve essere adesso. L'affidabilità mi dice, è come deve essere adesso e deve esserlo per un certo intervallo di tempo, finché in garanzia non si deve rompere. Quindi devo andare a osservare non solamente in un certo istante all'output, la conformità del mio output stesso, ma osservare che il suo funzionamento venga mantenuto nel tempo. In questo caso, visto che l'esame mi è erogato solamente in quell'istante di tempo, il giorno dopo non mi interessa più. Se viene erogato bene, se no, fa lo stesso. Non ho qua un concetto di affidabilità perché non è un servizio che prosegue nel tempo. Il concetto di affidabilità ce l'avrei sul sistema informativo stesso, cioè che il docente quando si collega possa usarlo. Ma non c'entra col processo di preparare le domande. E di qua non mi viene nulla che abbia senso. Mentre invece ad esempio per quanto riguarda la Customer Satisfaction, è un esempio in cui fatico molto a vedere una misura interna al processo. Mentre abbiamo sempre fatto il tentativo di accrescere il processo, far sì che il sistema informativo misurasse da solo le quantità che mi servono. Sulla Customer Satisfaction che faccio? aggiungo una pagina in cui l'utente, il professore, quando ha finito l'esame dice mi sono trovato bene, male, benino, malissimo, oppure faccio un'indagine a fine anno, una volta sola, ti chiede ad ogni appello, o faccio le interviste campione, ma sono tutte attività o gestite dal sistema informativo o gestite al di fuori, che sono fuori dal processo. Cioè non non, non c'è un punto di quel processo in cui è naturale raccogliere quel dato, quell'informazione. È un di più che posso decidere di fare. Quindi quasi tutte le raccolte di questo genere, sul, dove c'è un'opinione di mezzo, sono quasi sempre raccolte dati che o sono fuori dal processo, avvengono per altra via, faccio un sondaggio, faccio l'intervista campione. Oppure richiedono dei processi aggiuntivi, o della, anche solo delle attività aggiuntive dentro il processo, ad hoc, aggiunte solo allo scopo di raccogliere quel dato. È inutile dire che le cose aggiuntive messe ad hoc sono quelle che sono più sporche, ottengono la, la misura più sporca perché un conto se sto misurando un tempo o il numero di volte che attivi una certa funzione ma tu la stai facendo perché vuoi usare quella funzione non sai neanche, non ti interessa neanche se viene contato il numero di volte che la fai perché il tuo focus, la tua attenzione è sullo svolgere quella funzionalità quindi quella misura tutto sommato non è inquinata da, da malafede ma se invece devo andare lì apposta in quella, aprire quella pagina apposta per fornire de delle valutazioni non c'ho voglia di farlo e mi viene voglia di rispondere ai dati a caso. Quindi sono sempre dei dati da prendere estremamente con le molle. Ah, ho fatto lo studio degli utenti una campagna telefonica di, di, di, per conoscere la soddisfazione degli utenti. Sì, sì, scrivi un numero. Ma poi qualsiasi affidabilità di quel numero, visto il mezzo con cui l'hai ottenuto, magari però vabbè, il problema di affidabilità se lo pongono i manager che leggono il numero il nostro problema è come ottenerlo e questo è per dirvi che quasi sempre questa attività qua di customer satisfaction non potrò dire che la fonte è il processo stesso raccolto dentro il processo ma dovrò scrivere interviste esterne indagini o quello che voglio oppure potrò scrivere activity nuova aggiuntiva o un processo nuovo mentre tutto il resto cercheremo sempre di farlo raccogliere dal processo stesso sulla customer satisfaction di solito non si riesce sull'indicatore di servizio spendiamo ancora un po' di tempo domani ma come definiscono qua sono essenzialmente una questione di misurare intervalli di tempo quindi dal punto di vista della definizione del KPI è molto simile al lavoro che abbiamo fatto sulla produttività decidiamo da quando a quando misurare quel valore ammesso che abbia senso più che altro dobbiamo ragionare su quali abbiano senso nel nostro caso ok? Beh, questi sono tre esempi che abbiamo fatto insieme adesso in laboratorio avrete altri esercizi su cui provare a esercitarvi e Domani poi chiudiamo questo argomento.